Benvenuti a questo incontro nella serie de Il mondo dopo la fine del mondo, un libro che uscirà in libreria in autunno e che però cominciamo a discutere, o i cui contenuti cominciamo a discutere ehm, da subito, perché molto legati a questa fase che attraversiamo, ai cambiamenti eh, che ci saranno, che ci sono già a seguito della pandemia e del lockdown e che riguardano molte diverse sfere di attività. In questo incontro, in questo dialogo, ci occuperemo di alcune aree che sono diverse ma molto legate tra loro. Prima di tutto ai rapporti tra le generazioni, poi al tema della scuola e dei consumi culturali. Sono cose distinte, di cui parleremo anche in maniera differenziata, ma che hanno fortissimi legami. Come vedremo con i nostri tre interlocutori che sono autori di tre testi nel volume Il mondo dopo la fine del mondo, e sono studiosi che hanno competenze diverse, ma anche interessi simili, e cioè Stefano Allievi, Paola Dubini e Andrea Gavosto. Buongiorno. Buongiorno. Eh, io comincerei con Stefano Allievi. Stefano Alievi è un sociologo, insegna a Padova, all'Università di Padova, e eh, nella sua carriera di studioso e ricercatore si è occupato di molti temi, in particolare ne segnalo due eh, tra questi, che sono l'Islam, e in particolare i comportamenti anche della, della comunità islamica in Italia, le interazioni con il paese, e l'immigrazione. L'immigrazione è stato uno dei temi di cui si è occupato più a lungo. Um, Nell'ultimo suo libro, eh, che è un po' un libro di sintesi, eh, si occupa un po' del futuro dell'Italia partendo da un titolo abbastanza drammatico che è la spirale del sottosviluppo. Uh, e in realtà il sottotitolo recita perché l'Italia non ha futuro uh, mi prendo una parte responsabilità nell'aver concordato questo, questo titolo visto che è un libro di La Terza è un libro che tratta anche della questione demografica che è una delle questioni più rilevanti ovviamente il, il calo demografico e l'invecchiamento sul futuro a un'incidenza. ecco, nel, nel tuo testo Stefano um, parla per parlare, per descrivere i cambiamenti in corso Uh, tu parli di tre fratture del paese che uh, definisci con 3G, cioè ge garanzie, genere e generazioni. Ecco, io vorrei chiederti appunto nell'ambito di questo dialogo di concentrarti uh, su quest'ultima frattura, cioè quella che riguarda appunto le generazioni. Uh, in che modo secondo te uh, la crisi, la pandemia e il lockdown rischia di aggravare questa frattura? È in maniera molto significativa, perché noi partiamo già da una situazione che è drammatica. Noi abbiamo pochissime nascite, abbiamo quest'anno certificato dall'Istat l'altro giorno il record negativo dalla Seconda Guerra Mondiale di nascite. È un paese per vecchi per molte, molte ragioni, gli over 65 sono molti di più del, degli under 15, una ricerca dell'altro giorno ci dice che i pensionati sono di più dei lavoratori attivi a seguito del, del, anche del lockdown, sono aumentati i pensionati con quota 100 e sono diminuiti i lavoratori per, per ovvi motivi. L'età mediana in Italia è in questo momento di 45 rotti anni, ma tra pochissimo sarà nel 2025 sarà di 52,5 anni, cioè la più alta d'Europa. Di, di, di parecchi anni anche. Eh, in pratica in questo paese si, si vendono molti più pannoloni che pannolini, per capirci, eh, quindi è un paese da cui un giovane scappa anche volentieri. Infatti abbiamo l'immigrazione. L'anno scorso sono andate via probabilmente 285.000 persone, in gran parte giovani, giusto per capire il rapporto con gli sbarchi, sono stati 13.000 l'anno scorso, così capiamo anche di, di, di che cosa parliamo e in più. In questo momento nel mercato del lavoro, diciamo nel, nel, nel paese ci sono tre lavoratori attivi, ogni due pensionati, le prospettive al 2045 sono di avere un rapporto di uno a uno, vi faccio il gesto, uno e uno, così si vede, ecco, uno e uno, cioè una roba pazzesca che non abbiamo previsto, non abbiamo studiato, non abbiamo... di tutto si parla fuorché di demografia nel, nel, nel dibattito politico, c'è un ultimo dato, poi mi fermo con le cifre, ma è la quantità di ragazzi tra i 18 e i 34 anni che vive in famiglia, in Italia sono due terzi, cioè nei paesi scandinavi sono il 20%, da noi il 66%, fino a 34 anni vive in famiglia, e, e questo ci dice molto su questo paese. Gli anziani sono di più, votano di più, e quindi si fanno leggi per loro, quota 100 è un esempio. Io credo che l'ultima legge che è stata fatta, l'unica veramente legge che è stata fatta a favore dei giovani, probabilmente era la legge Fornero, infatti è stata prontamente eh, abolita in qualche modo. Eh, e in più, e finisco: il lockdown, che cosa aggiunge? Beh, Noi faremmo un una quantità mostruosa di debito senza interessi, ma sempre debito è. Possiamo seriamente pensare che questo debito non verrà mai restituito, oppure pensiamo che verrà restituito nel lungo termine, ma da chi allora? Non dalle generazioni che beneficiano adesso dei vantaggi di questi investimenti, ma da quelle successive. Quelle successive sanno che devono pagare per i benefici delle generazioni precedenti e per garantire alle generazioni precedenti delle garanzie appunto, che i giovani che, che le pagheranno non avranno mai, oltretutto, non avranno mai i livelli di pensione che avrò io, avrai tu, per esempio, e entrano nel mercato del lavoro molto più tardi, in maniera precaria, eccetera. Ecco, quindi la risposta è sì, eh, il, la situazione era strutturalmente già grave prima e, e il, eh, come dire, non tanto il Covid, il lockdown ha dato un colpo di grazia, l'ha resa ancora più visibile. Eh, con... Un incentivo che io prevedo in maniera molto facile, non sono una Cassandra, cioè proprio banale immaginarlo, l'emigrazione giovanile aumenterà ulteriormente in maniera significativa, non appena, non appena anche gli altri paesi riapriranno i flussi, inter almeno interni all'Europa, e accadrà, cioè ci vorrà qualche mese, ma dopodiché eh, ripartirà. E, a questo punto il divario tra giovani e vecchi sarà, tra anziani, se si preferisce, a me non fa paura la parola vecchio, sono vicino a quell'età lì, cioè ci sono dentro no? e, e mi piace anzi, e sarà ancora più, più grave. Anch'io preferisco la parola vecchio alla parola anziano, ma eh, non, di cui comunque anch'io non ho paura. Eh, mi sembra molto interessante quello che hai detto e mi sembra che, si è in diretto collegamento con ciò di cui ha scritto ehm, Andrea Gavosto nel suo testo. Andrea Gavosto è il direttore della Fondazione Agnelli che da molti anni si occupa di tanti temi, anche la Fondazione Agnelli si occupa di immigrazione, si è occupato molto di immigrazione, si è occupata anche molto di scuola. Mm, da ultimo mi fa piacere ricordare che con la Fondazione Agnelli la terza ha pubblicato un rapporto importante sull'edilizia scolastica che è un tema eh, no, non da poco. In questi giorni leggevo Andrea di un testo di De Mauro che ricordavo credo sia stato Giolitti a riportare allo Stato centrale la responsabilità dell'inizio scolastica, quella cosa che non era una grande riforma ha cambiato, ha cambiato il rapporto Nord-Sud eh, consentendo anche comuni molto poveri di avere una scuola dove prima non la potevano avere ma eh, ti volevo chiedere primo se condividi l'analisi di iniquità generazionale di allievi e secondo in particolare come è inciso sul rapporto tra generazioni eh, il lockdown della scuola, le modalità in cui è avvenuto. Questo è il tema anche del tuo, del tuo testo, vorrei pregarti di darci qualche elemento su questo. Sicuramente, grazie Giuseppe. Condivido totalmente l'analisi di Devi e, e tra l'altro eh, diciamo, la, la, le considerazioni che facciamo sulla scuola si sposano perfettamente, perché Devi ha messo l'accento la sulla dimensione quantitativa Uh, quindi uh, il calo sostanzialmente demografico che sta già impattando la scuola secondo le nostre stime uh, nell'arco di dieci anni perderemo uh, un milione e centomila studenti nel sistema scolastico, uh, in realtà è un trend che è già iniziato al sud da molti anni che a causa dell'arrestarsi dell'immigrazione ormai tocca al nord e inevitabilmente la demografia come sappiamo Uh, non mente, perché già in essere, in un certo senso, uh, porterà a un fortissimo calo di, di studenti in aula. Allora il punto è, uh, visto che avremo me, molti meno allievi nei prossimi decenni uh, nelle aule italiane, forse sarebbe il momento di garantire a tutti una qualità dell'istruzione uh, assolutamente ai, com, confrontabile con quella dei migliori paesi, tipicamente quelli del nord Europa, per non parlare dell'Asia. In realtà il mio timore è che il lockdown e la chiusura delle scuole ci stia spingendo esattamente nella direzione opposta. Quindi non solo avremo meno studenti, ma a causa del lockdown rischieremo anche di avere studenti meno preparati. Perché questo? Perché sappiamo diciamo, dagli studi che vengono fatti tipicamente durante le pause estive, che comunque una fase di eh, chiusura della scuola così prolungata determina una caduta degli apprendimenti, cioè i ragazzi eh, sanno di meno, determina anche una serie di altre conseguenze negative, per esempio nelle relazioni sociali, nelle cosiddette competenze trasversali, però qui mi concentrerei proprio sulle competenze dure, cioè su quello che, che i ragazzi studiano. E Quello che i ragazzi studiano, eh, non, non abbiamo ancora i dati eh, per l'Italia, ma guardando quello che si sta verificando in altri paesi, parliamo di una perdita di eh, competenze fra il 35 e il 50%. Cioè, vale a dire, rispetto agli studenti allo stesso punto dello scorso anno, oggi i nostri ragazzi che hanno appunto subito una chiusura scolastica di 14 settimane, che poi eh, sta continuando durante il periodo estivo, eh, ne sanno di meno, ne sanno circa la metà. Questo è un disastro, è un disastro perché eh, per due motivi. Primo perché sappiamo che i processi di istruzione eh, sono processi cumulativi, quindi se io so di meno adesso avrò più difficoltà a studiare in futuro e, e devo e ovviamente anche entrare eh, magari nel mercato del lavoro, da un punto di vista. Dall'altro punto di vista questo è un dato medio che colpisce quindi sostanzialmente tutta la popolazione scolastica italiana, ma sappiamo anche che alcune categorie, quelli che hanno avuto difficoltà di eh, connessione ovviamente, i ragazzi con disabilità e moltissimo ovviamente chi viene da eh, ambienti familiari svantaggiati, rischiano di aver subito una perdita di apprendimenti anche maggiore. Quindi stiamo, questa generazione, rischia di avere una ferita che si porterà avanti negli anni. Quindi non solo sono di meno, ma rischiano anche di essere meno preparati rispetto ai loro fratelli maggiori e quindi di avere più difficoltà. Noi stimiamo eh, nel, nel testo del, del volume, eh, sulla base di, di tecniche che, diciamo, che gli economisti usano sul capitale umano, sostanzialmente che complessivamente la perdita proiettata sui futuri 40 anni sia equivalente a 10 punti di PIL. 10 punti di PIL sono un'enormità, come sappiamo, sono quello che probabilmente perderà il PIL quest'anno per effetto della, del lockdown. Quindi, proiettato sui 40 anni futuri, sono a livello individuale parliamo di un equivalente di circa 20.000 euro, che eh, moltiplicati per 8 milioni e passa eh, studenti significa appunto una cifra vicino al 10% del PIL. Quindi è eh, noi ci preoccupiamo tanto di quello che succede all'economia, ai ristoranti, eccetera. Ma anche in termini economici, eh, in termini di prospettive di crescita del paese, eh, quello che, sta su, che è successo può avere conseguenze molto molto avverse. E forse un paese serio di questo discuterebbe oggi più che. Del... Bene, grazie. Ehm, diciamo Paola Dubini, come Andrea Gravosto, è un economista ed è, come Andrea Gavostro, un economista però sui generis, nel senso che Paola insegna management all'Università Bocconi, quindi un'università centrale diciamo, per la teoria economica, non solo in Italia, per l'elaborazione soprattutto di una cosa che va molto al di là della teoria economica, cioè il senso comune dei manager. No? Cioè, eh, Se è un manager gli, dici, gli dice che ha studiato la Bocconi, beh, viene rispettato e, e, e come dire, è più credibile. Ma eh, Paola però si occupa di una cosa strana per un economista, cioè di cultura. Normalmente uno pensa che un economista si occupi di cose molto hard, cioè il lavoro, la, la tecnologia, la finanza. Paola da sempre studia la cultura, l'economia della cultura, il manager della cultura e i consumi culturali. Eh, su questo ha fatto per noi un libro in una fortunata serie, si chiama Idola, in cui prendiamo una frase e la smontiamo, scritto falso. E Paola si è rifatta una famosa frase attribuita a Tremonti, poi lui in parte l'ha negato, ma insomma, che recita «con la cultura non si mangia». Eh? Eh, di fronte a qualcuno che gli crede, chiedeva, credo quando lui era ministro, di investire di più, lui ha detto «signori, qui con la cultura non si mangia, sono altre le priorità». Questo libretto Paola smentisce da tutti i punti di vista questa frase, non è affatto vero. Eh, non le chiedo però adesso di fare la sintesi del libro, ma di intervenire anche lei sul tema che ha trattato Alievi e Gavosto, e cioè quello delle diseguaglianze generazionali. Sotto questa angolatura però, e cioè innanzitutto i consumi culturali, cioè prima e durante la pandemia, cosa è successo dal punto di vista delle differenze tra generazioni in questo campo? Io farei tre, dividerei il mondo della cultura in tre, in tre aree. Ci sono le industrie culturali, e, e da questo punto di vista ogni generazione ha i suoi eroi. Eh, a me piacciono i libri, io tutte le persone della mia generazione, tutti i miei amici avevano letto Rodari, eh, i miei figli e tutti i loro amici hanno letto Harry Potter. Quindi ogni generazione ha i suoi, i suoi eroi e semmai ogni tanto, perché chi eh, produce prodotti culturali diciamo, sta attento, eh, a volte ritornano, a volte ritornano, a volte ritornano con successo, eh, pensiamo ai classici Disney, a volte non riescono a ritornare, pensiamo a Salgari. Eh. Poi, ci sono, poi ci sono le arti performative, lo spettacolo dal vivo, e qui eh, la risposta dipende, ci sono ehm, grappoli di consumatori, eh, di frequentatori, molto simili fra di loro e alcuni artisti che riescono davvero a traghettare generazioni su archi di tempi anche, anche molto lunghi. E poi ci sono le istituzioni culturali che invece, e quindi penso ai musei, penso ai teatri d'opera, eccetera, che prevalentemente si rivolgono o a pubblici molto anziani, diciamo maturi, o, eh, o a pubblici molto giovani perché sono, noi diremmo con un linguaggio da economisti, mercati captive perché vengono attirati attraverso, attraverso la scuola. Quindi fatta questa differenza, eh, che cosa è successo con, durante il lockdown? è successo, lo, lo sappiamo tutti, un grandissimo cortocircuito perché tutta la parte live si è fermata, la, parte fisi, la distribuzione fisica di prodotti culturali ha avuto degli inceppi non da poco e tutto si è trasferito online e in buona parte si è trasferito online replicando queste, queste logiche e in particolare facendo esplodere alcuni canali come, per esempio, penso a Twitch e alla fruizione di videogiochi online o di sport eccetera, hanno riguardato soprattutto pubblici più, più giovani. Mentre laddove le famiglie erano riunite, eh, a me personalmente è capitato di passare la quarantena eh, con tre generazioni. E, ecco, in questo caso ci sono stati invece anche dei meccanismi di apprendimento e di diciamo, proposta fra generazioni, sia dalle generazioni più vecchie verso le più giovani, questo sto pensando per esempio all'offerta televisiva, eh, o sia il contrario, cioè alcuni eh, programmi, alcuni progetti, alcune iniziative digitali, eh, che parlavano ai più giovani sono state proposte anche alle generazioni, alle generazioni precedenti e anche c'è stato un po' di fenomeno di formazione reciproca però questo è dipeso moltissimo dalle condizioni in cui si, si avviava si attivava la fruizione culturale è interessante quello che tu dici anche perché come dire, a momenti le generazioni esprimono con più nettezza una cultura anti no? una cultura che si ribella io quando sentivo eh, a 16 anni i Rolling Stones i miei genitori erano esterrefatti non, non, eh, la nuova generazione mi sembra, per esempio dal punto di vista dei gusti musicali, più eclettica sì. no? ha più, a più eh, e certamente... I no, sono ancora vivi e vendono anche ai ragazzi <ride> Esatto, esattamente. Sono una no, delle poi... famose eccezioni. <ride> I Rolling Stone sono una di quelle famose eccezioni. No, eh, ma ci sono. La musica è finita negli anni '70, possiamo metterla così, uh... <ride> eh, va sì. bene? Non, è, non, è, non entriamo, questo lo facciamo un prossimo dialogo perché questo è un tema molto divisivo. Eh, perché esatto. Ognuno ha, ha i suoi gusti, ma eh, allora abbiamo fatto un piccolo rapido excursus diciamo, su quello che è successo, um, ma nel libro, nel mondo dopo la fine del mondo, noi abbiamo chiesto agli autori anche di fare non solo e non tanto previsioni difficili, perché appunto tutto è in cambiamento, ma anche provare a dire questa crisi drammatica eh, che continua, soprattutto in altre parti del mondo, continua a fare a mietere vittime e che certamente anche in Italia non è finita e soprattutto non è finita dal punto di vista economico e sociale. Può essere anche un'occasione, può essere un'opportunità, come spesso sono le crisi che rimettono in questione tutto per migliorare, per fare meglio. Ecco, allora volevo chiedere a ciascuno di voi di eh, provare a diciamo capire se eh, questa crisi è un'opportunità e anche forse quella di investire di più appunto sulle nuove generazioni e sul loro futuro, che in Italia appunto sono certamente... Um, in questo momento un, un, un tema molto problematico. Um, vorrei ricominciare di nuovo con Stefano. e um, come dire, Il tema della classe dirigente è un tema molto difficile. Io penso che per classe dirigente poi bisogna avere un concetto molto ampio, ben al di là dei decisori politici. classe dirigente è eh, chiunque abbia una posizione per cui prende delle, delle decisioni che hanno conseguenze rilevanti su una parte dei propri concittadini. Ecco, ehm, tu dicevi, l'hai detto alla fine del tuo intervento, mi sembra che non sembra oggi esserci molto centrale nel dibattito politico la questione demografica e tutto quello che questo ne consegue. Eh, cosa, cosa, come dire, eh, cosa si dovrebbe fare, cosa si potrebbe fare, non dico nel senso di misure pratiche, ma dal punto di vista del, dei grandi temi o degli orientamenti che oggi il Governo dovrebbe prendere per affrontare seriamente questa questione di investire appunto nel nostro futuro, nelle giovani generazioni, eh, dare appunto maggiore possibilità e chance, oltre che accogliere e integrare meglio gli immigrati, cosa che tu scrivi anche nei tuoi libri. Eh, io so che probabilmente per dovere d'ufficio in questa sede dovrei essere ottimista, ma eh, la mia sensazione è questa. Se guardiamo appunto alla, alla classe dirigente, da, da, da quale situazione parliamo? Noi abbiamo una classe dirigente in senso largo, come dici tu, e penso per esempio agli imprenditori e dirigenti. Nel, nel libro riporto i dati del numero di laureati e persino di diplomati tra imprenditori e dirigenti, ed è un quarto di quello che c'è in Germania e in Olanda. Cioè è cioè una roba pazzesca la differenza. Questo si spiega col fatto che il 90% delle aziende sono piccolissime aziende in Italia e in Veneto, dove insegno, sono il 95%. Allora, Quindi è gente che ha fatto impresa senza aver studiato. E all'inizio può funzionare, hai un'idea. Ma come, come ci insegna la storia, le borghesie si formano anche con, con un'idea, un'intuizione economica e si, si solidificano, si radicano con l'istruzione dei loro figli e nipoti. E questa cosa non è mai passata, proprio perché la, la prima generazione ha fatto i soldi facili, diciamo così, il periodo del miracolo del nord-est, per esempio, io ho fatto fatica anche personalmente da insegnante a, a convincere i genitori, ho visto ragazzi piangere, perché i genitori gli avevano detto, quando si è inventato il 3 più 2, la laurea triennale, poi la magistrale, poi ormai hai fatto i tre, sei dottor, basta, finito, non serve investire di più. Cioè una classe dirigente che non capisce il valore dell'istruzione, per esempio non spederà di più per assumere un laureato, il gap tra diplomati e laureati in Italia è bassissimo, il gap salariale, la differenza salariale. Cioè è un disincentivo laurearsi fondamentalmente. È un incentivo lo stesso perché nel lungo periodo conviene comunque e poi comunque la usi all'estero e ti viene buona. Ma il problema c'è cioè, in politica ancora di più. Gli ultimi anni in particolare ci hanno insegnato questo. Io cito due esempi, uno di qualche tempo fa, uno più recente, il mitico colloquio Laura Castelli-Ministro Padoan, questo lo dice lei, diciamo questa cifra, e quello dell'altro giorno il ministro Di Maio che incontra Draghi e dice mi ha fatto una buona impressione, è un ragazzo che si farà. Ed è detto appunto da una persona che per carità bravissimo, ma non ha avuto bisogno di studiare per diventare quasi primo ministro, vice primo ministro. E così per tanti altri. Cioè, L'insegnamento è che non serve, con la cultura non si mangia appunto, e quindi non serve, non serve acquisirla. Eh, risultato, spendiamo pochissimo, qua c'è gente che ne sa molto più di me su, su, sull'economia della conoscenza, ma insomma noi spendiamo molto meno della media UE, della media OXE, eh, in generale per l'istruzione, in particolare per l'istruzione terziaria, ovvero per, per l'università. Abbiamo la metà dei laureati dell'Unione Europea, abbiamo il doppio degli analfabeti funzionali. Questo c'entra col livello del dibattito. Perché non interessa parlare di istruzione e cultura? Abbiamo il doppio, il 30% degli analfabeti funzionali in, in Europa, il 15%. A me questo, trovo, trovo che siccome il dato sarà lo stesso, forse di più anche tra i politici e tra i decisori pubblici, sia di livello nazionale che regionale eh, o locale, capiamo bene perché passa, come dire, la cultura e l'istruzione sono le robe che si chiudono. Allora come se ne esce? Io mh, diciamo che è, è molto difficile date queste condizioni con questo ceto dirigente. Intanto selezionare un ceto dirigente, forse co cominciando a votare delle persone che delle competenze le hanno e che non fanno semplicemente... Uh, no, non sono uguali a me nel senso peggiore del termine cioè hanno gli stessi appetiti le stesse invidie sociali stesse, ecco ma persone che invece auspicabilmente ne sanno più di me e, e, e rende quindi spendere in questi settori naturalmente perché dai dati da, dagli studi sulla knowledge economy dalla knowledge society poi preferisco chiamarla così sappiamo benissimo che investendo in questo ne guadagnano anche i non laureati i non diplomati cioè un barista guadagna di più in una città dove ci sono tanti laureati, banalmente. Questo, non, come dire, non, è, non è conosciuto in Italia, non è nemmeno conosciuto in qualche modo. E, e rendere appetibile il paese più in generale, perché, come dire, bellezza chiama bellezza, intelligenza chiama intelligenza, ricchezza chiama ricchezza. Se io sto in mezzo a persone, io ho cominciato a leggere così, perché avevo degli amici che leggevano, eh, se avessi avuto degli amici che non leggero, probabilmente non avrei cominciato a leggere. Ecco, quindi bisogna costruire un, un ambiente, eh, un sex appeal, diciamo così, della cultura dell'istruzione in qualche modo, eh, che, ne, che non c'è. Se no non se ne esce proprio. Cioè, e, e io credo che sia giusto dare, non essere ottimisti di maniera, ma dare questo schiaffo al paese in qualche modo, anche a quei pochi o tanti che ci stanno ascoltando, cioè dicendo guardate che non, non facciamo finta di niente, se non investiamo in questo settore lì non usciamo proprio, perché non si esce dall'emergenza occupandosi dell'emergenza, si esce dall'emergenza occupandosi degli aspetti strutturali e quello dell'istruzione e della cultura è uno dei più gravi insieme alla demografia e al lavoro, ma è, è fondamentale, no, no, no. per cui mi dispiace non avere le ricette, alcune sono facili. Uh, investiamo di più in cultura formiamo gli insegnanti che tra l'altro hanno un'età media santo cielo in tutti gli ordini e gradi è superiore ai 50 anni e si è visto in questo lockdown quanti avevano le competenze tecnologiche per insegnare a distanza ai ragazzi pochissimi una parte non ci voglia ma una parte proprio non ci arrivava perché l'età media è quella lì e allora investire nella loro formazione, nell'assunzione di personale più giovane, ricercatore più giovane, eccetera. Una cosa che mi colpisce è che anche, anche inserendo i dottorati in università non scendiamo sotto i 45 anni di età media. È una roba fuori di marzo, cioè, non conosco nessun paese che ha un gerontocomio di, que, di, di questo livello. Bene, no, mi sembra molto interessante, giro subito... La domanda anche ad Andrea Gavoste, non resisto alla tentazione prima di chiedergli sulla scuola come questa crisi può essere un'opportunità, cosa dovremmo cambiare, eh, tu vivi, lui, eh, Stefano ci ha parlato del Nord Est, tu invece sei in un centro fondamentale nord ovest come Torino. Eh, vale un po' la stessa regola che ha enunciato Stefano sulle generazioni di imprenditori. Eh, ovviamente a Torino, come dire, c'è appunto c'è stata, c'è eh, in parte adesso l'industria italiana per eccellenza, però c'è un tessuto anche di piccole e medie aziende. Allora, la regola sull'intuizione iniziale, che però non è perseguita poi nelle generazioni successive per il tessuto di impresa del nord-ovest, è simile o c'è una differenza? No, no, è simile, è assolutamente simile, è un dato, un dato strutturale italiano, la una cosa... Uh, è stata studiata, tra l'altro sappiamo che per esempio le imprese che assumono più laureati e quelle italiane sono uh, fra quelle dei paesi avanzati quelle che di gran lunga assumono meno laureati avere più laureati significa anche avere migliori performance dal punto di vista industriale economico, essere più internazionalizzati negli ultimi dati tipo l'indagine Excelsior qualche segnale del fatto che questa struttura di medio-imprese che poi sono le medio-imprese esportatrici che stanno andando bene eh, richiede maggiormente competenze eh, comincia a esserci ma chiaramente siamo molto in ritardo rispetto a paesi vicini come la Germania come, come la Francia eccetera quindi il problema è serissimo eh, e l'investimento diciamo in competenze, in conoscenza anche da parte del del mondo imprenditoriale, del mondo industriale non è chiaramente a oggi sufficiente poi potremmo discutere se quello che esce dal nostro sistema universitario è sufficiente. Io credo che forse dovremmo anche allargare un pochino l'offerta e fare come appunto in paesi eh, dell'Europa centrale, dare più eh, anche lauree professionalizzanti, eccetera. Ma questo, diciamo, ci porterebbe un pochino fuori tema. Eh, dal punto di vista eh, delle prospettive della scuola, eh, ovviamente anche per me, le cose di cui mi occupo è chiaro che è il fattore chiave per far ripartire il paese non può che essere l'investimento in istruzione quello che eh, è emerso di positivo e di negativo diciamo durante questa fase sono da un lato partiamo dagli aspetti critici eh, lo diceva già Stefano Alievi c'è cioè un deficit eh, di formazione dei docenti che sappiamo ed è emerso con chiarezza, soprattutto con la didattica a distanza, non è tanto forse formazione di natura disciplinare, cioè le loro materie le conoscono abbastanza. Quello che è veramente drammatico è che nel sistema italiano, ed è l'unico sistema credo al mondo, agli insegnanti non viene mai spiegato come devono insegnare. Cioè i nostri insegnanti, i nostri docenti non sanno come insegnare, nessuno glielo ha mai spiegato, non è obbligatoria nessuna forma di formazione e di aggiornamento, ma soprattutto non è obbligatoria la formazione sulla didattica. Oggi per, per diventare insegnante basta avere una laurea qualsiasi, fai un concorso, eh, se va bene, se no ti metti in coda, fai il supplente per un po' di anni, aspetti la prima sanatoria, dopodiché eh, entri senza teoricamente aver mai messo eh, il piede in un'aula di scuola. Questo chiaramente non va bene. E questa cosa è emersa con in maniera importante durante questa, uh, questa crisi perché i docenti hanno fatto uno sforzo eccezionale eh, l'80% non era abituato a usare gli strumenti le piattaforme tecnologiche hanno fatto uno sforzo notevole per uh, molti di loro perlomeno, per uh, cominciare a insegnare attraverso le piattaforme digitali però è chiaro che poi una volta arrivati sulle piattaforme digitali superato diciamo, l'ostacolo eh, tecnologico, il tipo di lezione è un tipo di lezione molto tradizionale, sostanzialmente la lezione frontale. E questo sappiamo che soprattutto per i più piccoli, le scuole primarie, le scuole dell'infanzia, non funziona, in generale non funziona mai, ma non funziona eh, particolarmente per i più piccoli. E questo è stato, se volete, uno dei grandi fallimenti diciamo, della, della fase didattica a distanza che, come dire, si è rivelato uno strumento povero che non ha permesso di fare una, un insegnamento, una didattica più, più ricca. Quindi la formazione dei docenti è sicuramente eh, la chiave del miglioramento della scuola. La scuola passa attraverso la qualità dei suoi docenti, altre, anche attraverso le strutture, eccetera, eccetera, il rinnovamento, però alla fine quello che importa veramente è come insegnano i docenti. Dal lato positivo raccogliamo questo sforzo, cioè è chiaro che gli insegnanti di fronte a una fase di emergenza in cui rischiavano di come dire, recidere il legame con i loro studenti, hanno deciso di affrontare un mondo loro sconosciuto come quello digitale, largamente sconosciuto come quello digitale. E questo è un segnale positivo. Sì, la scuola viene spesso dipinta come totalmente tetragona a ogni cambiamento di fronte a un'emergenza ha dimostrato di saper cambiare non abbastanza forte ma almeno la direzione è stata quella quindi questo è uno spunto di ottimismo secondo me per la, per la scuola che verrà dopo il coronavirus Bene, io credo che in questo conta moltissimo anche quanto i ragazzi stimolati a scuola meglio eh, stimolati a scuola da appunto, insegnanti che siano più capaci di coinvolgerli una volta tu dicesti in un incontro in casa di una cosa che mi colpì molto se dovessi indicare una capacità dell'insegnante è quella di allenare al lavoro di gruppo questo è fondamentale quindi in questo risolvi anche la questione un po' trita se uno debba coltivare più le eccellenze oppure come diceva De Mauro bisogna che si cresca tutti insieme nel lavoro di gruppo avrai la persona che è su quella cosa particolarmente più brava no? Ecco, eh, in, in questa crescita ovviamente la scuola non è separata dal resto e quindi chiedo a Paola Dubini eh, dal punto di vista della fruizione della cultura al di là della scuola, quindi i libri ma appunto il teatro, il cinema, la musica eh, cosa si può fare di più? Qualcosa è stato fatto c'è stata l'app 18 ci sono stati dei provvedimenti in questi anni che hanno, come dire, provato non so, ci dirai tu se con successo a stimolare diciamo culturalmente giovani ecco anche, anche da questo punto di vista come dire la crisi può essere un'opportunità e in che direzione bisognerebbe muoversi secondo te Dunque, io penso che la crisi è crisi quindi non è che possiamo no, non è che posso non tenere conto delle cose che condivido ampiamente che hanno detto Stefano e Andrea prima di me e quindi è chiaro che in un contesto di questo genere il mondo della cultura che comunque è un pezzetto della società non è aiutato particolarmente, però, siccome eh, a, me, a me piace pensare positivo, diciamo, eh, però è successa una cosa particolare durante questa crisi, ed è stato che diciamo, la cultura, che è sempre stata considerata come qualcosa altra, qualcosa che andava per binari suoi, eh, è risultata molto visibile e, devo dire, le organizzazioni culturali durante la pandemia si sono date un grande affare, un po' perché hanno, hanno, hanno beccato questa sberla pazzesca, hanno, si sono subito, passatemi il termine, arrabattate a immaginare esperimenti online, co cose da fare, prestiti digitali, performance, autoprodotte in qualche modo, eh, modi di consegnare i libri all'ultimo miglio. Quindi c'è stato uno, uno, uno scatto, mi viene da dire, un po' anche di disperazione, eh, per carità, però di, di grande vitalità, di grande voglia di esserci da parte degli operatori. E questa cosa, mh, secondo me, va, va, va tenuta in, in, in considerazione. Um, va tenuta in considerazione con l'obiettivo di costruirci sopra perché uh, io penso che l'app 18, io sono come sai una grande fan dell'app 18 perché mi sembra una delle, perché l'ho sempre voluta leggere come una uh, manifestazione di attenzione e di responsabilizzazione in un momento simbolico, diciamo, nel passaggio all'età adulta. Poi, come tutte le cose, secondo me è migliorabile, ma, ehm, ma di, sicuro, di sicuro è stato un, ed è un regalo molto, molto importante eh, sia da un punto di vista quantitativo che, ripeto, da un punto di vista simbolico. Per me la chiave per cercare di, di fare leva proprio sui giovani che incidentalmente... Eh, sono consumatori culturali, consumano cultura, e eh, anche tanta, e in alcuni, in alcuni segmenti sono anche i trascinatori dei mercati, penso alla musica, penso ai libri, sono, sono, sono mercati importanti. Ecco, io credo che un modo per fare leva su questi segnali di speranza sia quello di, di considerare davvero la cultura come una risorsa che abbiamo e quindi cercare di fare in modo che attraverso questi strumenti ci possa essere un incentivo agli operatori a collaborare un po' di più, per esempio, a migliorare la loro offerta. Faccio un piccolissimo esempio. Sono aumentati durante la pandemia moltissimo i prestiti digitali da parte delle biblioteche. Perché sono aumentati? Beh, insomma, sono raddoppiati. Perché sono raddoppiati? Intanto perché erano pochissimi, quindi è più facile raddoppiare un numero piccolo. E fa qui. Eh, però sono anche raddoppiati perché comunque un po' di bisogno di libri da prendere in prestito c'era, non c'era più la possibilità di eh, prendere fisicamente a prestito, di necessità virtù, la domanda si è rivolta ai prestiti digitali che già c'erano e prima nessuno teneva in particolare, cioè pochissimi tenevano in particolare considerazione, ma dall'altra parte anche le biblioteche hanno cercato di migliorare il servizio. Cioè bisogna cercare di fare in modo che un momento, diciamo, oggettivamente difficile, ma nel quale si dà una chance al mondo della cultura, beh, venga colto. Considerando la risorsa, e per me questo passa anche molto dai giovani, perché i giovani sono consumatori culturali. Posso, Giuseppe, prenderti un ruolo e fare una domanda a Paola? Perché, <ride> eh, siccome a me, non so perché, ma mi riesce meglio essere pessimista, me lo dico con ironia, ma ci sorrido sopra, però, eh, a me ha colpito molto una ricerca di qualche settimana fa che diceva che chiedevano a un campione rappresentativo dell'Italia, quindi degli italiani, quali erano i settori più utili e meno utili. Naturalmente più utile la sanità e il più inutile la cultura. La cosa è straordinaria perché da parte di persone che hanno passato quei mesi a guardare serie su Netflix, ascoltare musica, videogiochi e non pensavano che quella roba lì fosse cultura evidentemente perché… Perché se no, Allora come si fa a, in qualche modo a far percepire questo? Perché il, pre il prestito delle biblioteche è, è un esempio molto carino ma lo sappiamo tutti e due che è marginalissimo, mentre invece la catastrofe che co colpirà il teatro, la musica, eccetera, che anche questo peggio lo dobbiamo ancora vedere, però è stato il settore in cui si è investito meno in assoluto, meno, perché non c'è nessun potere, quindi potevi dirgli a voi niente, neanche i 600 euro delle partite IVA, perché tanto voi, come dire, non contate, come diceva il Marchese del Crillo, quella roba là, non contate niente, quindi. Allora, io penso che, che ci voglia un po' di, di coraggio. La situazione è oggettivamente molto difficile perché stiamo parlando di, di settori fragili dal punto di vista economico e che quindi, diciamo, hanno pochissimo spazio dove, dove aggrapparsi. Però... Eh, diciamo a, a me sembra che ci siano dei bisogni grossi come case eh, che se diciamo per, per soddisfare i quali se, se utilizzassimo anche un po' la cultura penso che risparmieremmo cioè, la, la butto da bocconiana su una questione puramente economica ti faccio due esempi il primo, il primo esempio è che a me oggi è capitato per di andare in trasferta, credo che fosse la seconda volta dalla fine del Covid, e di trovarmi in una situazione di leggero imbarazzo su come salutare le persone. A chi possiamo chiedere come si deve reinventare la socialità dopo che per mesi le nostre relazioni sono state gestite per decreto? Io credo... Uh, eh? ai, oltre ai sociologi, per, ai sociologi, io credo che lo, io lo chiederei al, al mondo della cultura e al mondo del turismo, perché? Perché sono quelli che hanno il maggiore interesse economico a risolvere il problema, per cui come si fa a, a essere distanziati ma godere di un'esperienza senza avere 75 regole e basta? Le, le regole le dobbiamo avere, ma dovremmo avere qualche cosa d'altro. Altro problema, abbiamo senz'altro, ci stiamo senz'altro portando dietro un po' di trauma da, da questi mesi. Credo che questo sia un modo molto blando di dire la cosa. Non potremmo mica curarci tutti a Prozac? Costerebbe infinitamente meno fare leva sui mondi della cultura per farci sorridere farci sognare, farci tenere per mano, farci incuriosire, farci divertire. Ecco, qu questa è la cosa su cui io penso che avremo bisogno di avere un po, un po' di coraggio e penso che chi deve avere un po' di coraggio sono tre categorie. <ride> Quattro, la, la scuola perché ha un drammatico bisogno di essere aiutata e, che e, e ha bisogno di avere intorno una comunità educante. Oh, allora, possiamo per favore chiedere al mondo della cultura di fare questo, questo lavoro che in linea teorica è un suo lavoro, ma in modo molto più vicino. Un altro, lo dobbiamo chiedere alle imprese, perché quelle poche che abbiamo, fra un po' non avranno proprio nessuno da assumere. E, e quindi la dimensione territoriale, forse bisogna cominciare a ricostruire una relazione con il territorio. E la relazione con il territorio è fatta sì di opportunità di lavoro, ma anche di piacevolezza di vita. Eh, lo dobbiamo chiedere agli amministratori che, met che mettano anche il mondo della cultura in una serie di agende per andare a chiedere soldi in Europa, con i fondi strutturali, con i recovery fund, eccetera. E dobbiamo chiedere agli, agli operatori culturali, secondo me, di... Pensarsi un po' più come aziende, come organizzazioni, ma non con un'idea di profitto, in quanto gestione, come facciamo a creare un contesto che ci permetta di operare. Non è una scommessa semplice, però se non ci proviamo adesso… Bene, per chiudere, come si dice in televisione, con una battuta chiederei ad Andrea Gavosto se sei d'accordo? Sì, no, sono, sono assolutamente d'accordo, uh, non voglio fare l'ottimista uh, a tutti i costi, però leggevo… No, per no, esempio, fallo, fa, fai l'ottimista, ci sei. Un rapporto Istat che… Lasciati un sorriso. Sì, sì, no, no, no, ma volentieri, no, io tendenzialmente anch'io sono uno che vede più la, il bicchiere mezzo vuoto, però, uh, però leggevo per esempio nel rapporto Istat che, che, che abbiamo citato anche in questa conversazione, che effettivamente, il, per esempio, la lettura di libri, eh, una parte di consumi culturali è molto cresciuta in questa fase. Eh, io, non ho, io non ho letto neanche un decimo dei libri che mi ero ripromesso di leggere durante il lockdown, però evidentemente non faccio testo. Eh, e alla fine ho lavorato troppo, forse. Però, il, eh, però, sostanzialmente, questo può essere questa, eh, una base, così come sicuramente... La scuola, diceva giustamente Paola, ha bisogno, anche perché c'è una questione di spazi, di, eh, come dire, di, di far fare anche cose diverse, visto che non tutti eh, le classi potranno stare in aula, avrà bisogno di frequentare più luoghi la cultura, i musei in questa fase. Quindi questa, da quel punto di vista c'è obiettivamente un'opportunità. Eh, dal lato della domanda, probabilmente avremo un'opportunità a seguito del coronavirus. Credo che abbia molto ragione Paola, la mia sensazione è che eh, dovrebbe cambiare anche un po' l'offerta culturale. Eh. Quello che temo è che in questa fase di grandi mance in cui si danno sostanzialmente soldi un po' a pioggia eccetera eccetera questo non sarà facile perché non ci sarà un forte stimolo come dire a selezionare i progetti migliori eccetera però è una cosa che come Paese immagino comunque dovremmo fare in tutti i campi della cultura e dell'istruzione Bene, io vi ringrazio molto, eh, ringrazio Paola Dubini per aver detto una cosa fondamentale che la, molti non sanno nel nostro stesso mondo, cioè i giovani sono grandissimi consumatori di cultura, nel mio settore eh, pochissimi sanno che i più grandi lettori di libri sono i ventenni e i trentenni, leggono molto di più di quelli della mia età. Certo. Eh, questo eh, mi, è, mi fa essere ottimisti sul fatto che possono essere anche soggetti di conflitto, perché le idee muovono nella storia attraverso i conflitti. E se c'è una generazione che eh, prende in mano il proprio futuro di più e confligge apertamente, non solo sui temi dell'ambiente, dove questo è evidente, che c'è un inizio di conflitto generazionale, ma anche su vari temi, tra cui quelli di cui abbiamo parlato, cioè la scuola, ehm, il, il, i consumi culturali, ovviamente. Penso, guardando allievi, anche tutto il grande tema dell'integrazione. Voglio dire, io credo che se questa giovane nuova generazione, che appunto soffre delle molte diseguaglianze di cui abbiamo parlato, è, è più capace di quanto non sia stato negli anni scorsi di fare una cosa che le generazioni hanno fatto in passato, cioè fare anche delle battaglie collettive per, eh, come dire, pretendere non solo più spazio per sé, ma l'affermazione anche di valori collettivi, di beni comuni, come si dice. Credo che. Nei, nei settori soprattutto la formazione e la cultura, credo che questo sia molto importante. Nel libro, il mondo, la fine del mondo, questi temi hanno eh, una parte molto rilevante, la hanno molto di più di quello che avete detto anche nei vostri testi, di cui ci avete dato soltanto alcuni piccoli. Eccola Paola. Scusami Giuseppe, mentre parlavi mi è venuta in sì. mente una, una cosa che, che è molto vicino a quello che diceva all'inizio della chiacchiera sì. Stefano. Eh, e, e cioè che noi tendiamo un po' anche a colpevolizzare alcuni mercati eh, quando per esempio diciamo è pericolosissima la movida eh, perché la movida è un mercato fatto da giovani ma è pericolosissimo anche il, il settore della, del, della macellazione delle carni <ride> e, e come mai è, è stato dimostrato che la, i, i, i posti dove si macella la carne hanno, hanno creato delle sono stati focolai di pandemia enormi ma quando dobbiamo dire qual è lo spauracchio è la Movida e, e, e la Movida è un pezzo di PIL anche Paola, lei sociologicamente si spiega in maniera molto facile sono le maggioranze che prendono una minoranza come capo espiatorio i giovani sono minoranze Esatto, no, infatti mi è venuto in mente adesso perché è esattamente in linea con il, il fatto dicevo. che il gerontocomio diciamo, è dominante nel, nel giornalismo, nelle tv, nell'editoria. Però... Bene, dobbiamo confidare però nel fatto che i giovani hanno generalmente maggiori energie dei sì. vecchi e che quindi sì. le spendano bene, non è detto, ma che le spendano bene. Esclusi i presenti in... che sono energicissimi. Molto, molto energetici e soprattutto in questo dialogo l'avete dimostrato vi ringrazio molto e mh, di, chi, chi ci ascolta spero che eh, ascolti anche gli altri video che sono di parte di questi dialoghi come anche i podcast che saranno e che sono già online um, grazie mille e al prossimo dialogo al prossimo incontro grazie ciao arrivederci